più e dice maestro scusi ma il testa sta traboccando della, ta della tazza non se ne è accorto e lui dice certo che me ne sono accorto, usa la teiere e dice questo è il primo insegnamento e io posso darti. Tu sei esattamente colmo come questa tazza, la tua mente è già piena di conoscenze, di giudizi e di pregiudizi dove non c'è spazio per nuove conoscenze, allora come posso io insegnarti lo zen se prima tu non svuoti la tazza? E questo è il caso, no? Le nostre menti sono certamente, no? non mi illudono, ognuno di noi qui ha una storia, ha una personalità, ha nella sua mente delle convinzioni, delle esperienze, delle credenze. No? Perché qualcosa entri di nuovo, quindi una nuova narrazione, bisogna avere la disponibilità di fare un piccolo spazio. Se io invece rimango nella mia convinzione, semplicemente quella conoscenza non entrerà e quindi non farà male a nessuno. Mi seguite? Miliana, ha una credenza, ha una convinzione, ha una conoscenza. Se non ci sarà spazio per una nuova conoscenza per entrare, non ci saranno danni perché non potrà entrare e lei rimarrà diciamo, nella visione, nella narrazione che è giusta peraltro: no? perché è giusta perché sostiene delle cose in positivo. Sostiene i suoi allievi, sostiene la sua pratica in un modo compassionevole ed equilibrato. Però ci sono altre narrazioni, quindi, con queste altre narrazioni possiamo decidere se farle entrare o non farle entrare. In ogni caso, tutto sarà perfetto.